La scelta delle piante in città è condizionata da diversi fattori. Innanzitutto il clima perché è obbligatorio scegliere le piante che possono sopravvivere in quella zona dove noi decidiamo di metterle. Ma le altre considerazioni che devono essere fatte sono relative a alla necessità di inserire delle piante che siano adatte alla tipologia di città e a quello che devono andare a svolgere. Molto rapidamente ricordo che le piante sono le uniche produttrici di ossigeno per cui noi riusciamo a respirare grazie alle piante. Le piante riescono ad abbassare la temperatura riescono a diminuire la quantità di inquinanti, sia gassosi che particolato, che è presente nell'atmosfera e che noi produciamo. Quindi le piante non sono ornamentali in città. Le piante sono una parte essenziale della salute della città, ma anche della salute dei cittadini. Quali piante scegliere? Sono centinaia le specie arboree decine di centinaia, anzi migliaia, le specie arbustive e decine e decine di migliaia le specie erbacee. Noi dobbiamo costruire all'interno delle città, creare all'interno delle città delle aree a verde, dove il verde è connesso, dove il verde è unito, perché dobbiamo ricordarci una cosa, le piante sono degli individui che desiderano, hanno bisogno di stare insieme e di comunicare tra di loro, sia attraverso le radici che attraverso l'aria e le foglie. E quindi è grazie alle piante che noi riusciremo a sopravvivere. Come fare? E grazie alla scelta che noi abbiamo a disposizione, alla scelta di varietà, dovremo avere anche un po' di lungimiranza e immaginare quale sarà lo scenario di cambiamento climatico che avverrà in quella città per poter scegliere le specie migliori. Sì.